La polizia si presenta sempre più come un potere statale al guinzaglio di oscuri burattinai globali. Tuttavia, questa trasmissione non intende in alcun modo mettere in cattiva luce il simpatico poliziotto del villaggio, né tantomeno la polizia nel suo complesso. L'obiettivo è quello di incoraggiare tutti a riflettere e ad osservare in modo differenziato le disfunzioni e soprattutto a condurre una ricerca giuridica in casi di evidente ingiustizia. La rivelazione della piovra. Questo mondo è caduto nelle grinfie del terrore di una società segreta di portata mondiale. Come una piovra, i cui tentacoli afferrano i vostri beni, la vostra salute e tutto il sapere libero. Una ricerca di CLA TV, il vostro canale indipendente numero 1 www.cla.tv. Condividete questo video a tappeto. Il sapere e potere. Nel 2022 l'immagine della polizia come amica e aiutante è tornata a soffrire in gran parte della popolazione, sia per l'esagerata severità con cui gli agenti di polizia hanno agito contro i manifestanti pacifici in alcune manifestazioni, sia le perquisizioni domiciliari e i sequestri ai critici delle misure Covid, come anche l'incarcerazione di diversi attivisti. Tutto ciò ha lasciato non solo un sapore amaro, ma anche delle domande dove siamo arrivati e come ci siamo arrivati. In questa trasmissione vogliamo dare un primo sguardo a diversi organi di polizia per ottenere una risposta illuminante a queste domande. Primo, Europol, lo strumento indomito del potere. L'Europol è stata istituita nel 1991 su richiesta della Germania. È un'agenzia dell'Unione Europea con capacità giuridica propria. Questo significa che non è possibile un controllo effettivo dell'Europol. Sebbene la nuova posizione di un commissario per i diritti fondamentali sia stata istituita per l'insistenza del Parlamento Europeo, questo commissario non è autorizzato a impartire istruzioni ai collaboratori dell'Europol. La situazione è simile per il responsabile della protezione dei dati dell'Europol. L'Europol dispone di una riserva incontrollabile di dati, soprattutto di persone che non hanno nulla a che fare con il crimine. Ma nessuno può fermare questa piovra di dati e il loro uso improprio. Non ancora. Secondo, Europol. Globalmente connesso. Il direttore esecutivo dell'Europol, De DeBoll, è membro della rete International Gender Champions. Questa rete promuove a livello mondiale l'uguaglianza di genere anche nelle organizzazioni internazionali. La International Gender Champions è una rete di organizzazioni e leader influenti come il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, l'Organizzazione Mondiale per le Proprietà Intellettuale, OMP, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC, Raffaele Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, Mohamed Abdiker, direttore regionale dell'International Organization for Migration, IOM, eccetera. Anche Klaus Schwab, fondatore del WEF, fa parte di questa rete. La giustizia di genere sarà davvero l'unico interesse dei membri di questa rete di personaggi di alto rango? Terzo. Europol, braccio esteso del complesso di potere militare. Come già accennato, l'Europol dispone di una riserva incontrollabile di dati, soprattutto di dati che non hanno nulla a che fare con la criminalità. Questo è giustificato come analisi predittiva con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ciò significa che il comportamento di tutti i cittadini viene analizzato per scoprire in anticipo chi potrebbe diventare un criminale. A questo scopo viene utilizzato il software Gotham della controversa società statunitense Palantir. Ma questo software utilizzato dall'Europol è considerato un software chiave dei servizi segreti, dell'esercito e così via, cioè del complesso militare digitale. Dato che l'azienda le leggi statunitensi sullo spionaggio e sulla sicurezza, può essere obbligata a consegnare alle autorità statunitensi i dati ottenuti in Europa. In Germania e Austria, la sede centrale dell'Europol si trova presso il rispettivo ufficio federale di polizia giudiziaria, in Svizzera è l'ufficio federale di polizia FEDPOL la polizia tedesca utilizza Gotham di Palantir già in sei stati federali Assia, Renania settentrionale e Vestfalia, Baviera, Baden-Württemberg, Brema e Berlino. Conclusione sull'Europol L'Europol non è solo incontrollabile, ma anche collegata politicamente e commercialmente a livello internazionale e, con l'aiuto di gigantesche banche dati e dell'IA Gotham, è un braccio esteso del complesso militare statunitense e dei servizi segreti internazionali. E assieme all'Europol, anche tutte le autorità di polizia collegate. Quarto, EuroGentfor, mercenari in azione contro i cittadini. Il 17 settembre 2004 è stata fondata da sette stati membri dell'UE la Forza Paramilitare di Gendarmeria Europea, in breve EuroGentfor. Sorprendentemente questa forza non è finanziata dall'UE, ma solo da aziende private. Nonostante i finanziamenti privati, l'Eurogenfor ha un carattere paramilitare. Questo perché, oltre alla formazione di polizia, i membri della missione sono addestrati anche all'uso di armi ed equipaggiamenti militari. Sono autorizzati a uccidere nel corso della missione, il che ha dato all'Eurogenfor l'immagine di uno squadrone della morte. L'Eurogenfor conta 900 agenti di polizia attivi e 2300 riservisti stazionati a Vicenza in Italia. Sono a disposizione non solo dell'UE ma anche dell'ONU, dell'OSCE, della NATO e di altre organizzazioni o gruppi internazionali. Le loro ultime missioni sono state in Mali, Haiti e Afghanistan. Il nuovo obiettivo dell'Eurogenfor è il controllo della popolazione. Ciò include il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata e la pirateria. Ma comprende anche settori d'applicazione vagamente definiti come tumulti, cambiamento climatico, carenza di generi alimentari, sicurezza delle risorse, nonché epidemie e malattie, guai a sguinzagliarli e in parte la fine delle missioni perché dai mercenari non ci si può aspettare un trattamento premuroso e l'empatia. Quinto, Eurogenfor, organo di suprema politica internazionale. L'Eurogenfor è controllata dal KIMIN, il Comité Interministeriel de haut niveau, che sta per Comitato Interministeriale di Alto Livello. Esso è composto da rappresentanti dei rispettivi paesi membri. Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno è il generale d'Armata o il direttore generale delle forze di gendarmeria partecipanti. Il Kimin nomina il comandante dell'Eurogenfor e i comandanti delle singole missioni. Decide se e in che misura l'Eurogenfor partecipi alle missioni e in che misura altri stati possano partecipare alle missioni dell'Eurogenfor. Il problema è che i rappresentanti dei rispettivi stati membro sono vincolati dalle istruzioni dei loro capi di Stato. Se prendiamo la Francia, ad esempio, è noto che il capo di Stato, Macron, provenga dalla scuola degli Young Leaders del Forum Economico Mondiale, UEF, ed è quindi programmato a servire gli interessi dell'alta finanza internazionale e in questo modo anche l'Eurogenfor. Sesto. Interpol, polizia mondiale finanziata privatamente L'Interpol è stata fondata nel 1923 ed è la più grande organizzazione di polizia giudiziaria del mondo. Similmente all'Europol dispone di grandi quantità di dati provenienti da quasi tutti i paesi e non è soggetta ad alcun controllo. Oltre ai contributi dei paesi membri, l'Interpol è finanziata da donatori privati come per esempio l'industria farmaceutica e le grandi multinazionali. A livello interno, il capo della polizia lussemburghese ha messo in guardia già anni fa dai conflitti di interesse. Dal 2015, gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo maggior contribuente volontario. Ahmed Al Raisi, ex ministro degli interni degli Emirati Arabi Uniti, è diventato capo supremo dell'Interpol nonostante le accuse di tortura. Come si può garantire un'azione penale indipendente e neutrale con tali donatori? Settimo, Interpol, tirapiedi del WEF. La notoria spinta del Forum Economico Mondiale UEF alla sorveglianza e al controllo ha raggiunto nuove dimensioni nel gennaio 2018, quando ha aperto un centro globale per la sicurezza cibernetica a Ginevra. Il partner strategico di questo centro è l'Interpol. A sostegno di questa iniziativa, l'Interpol funge da piattaforma globale per i dati e le informazioni sulla criminalità cibernetica provenienti dai suoi paesi membri e dai partner del settore privato. Così l'Interpol sostiene i partenariati pubblico-privati apparentemente per combattere la criminalità cibernetica al non si può escludere che si tratti dell'esatto contrario, ossia di una pianificazione strategica e mirata della criminalità cibernetica per attuare il grande reset, l'obiettivo globale dichiarato dal Il responsabile di questo nuovo centro è Alois Zwinghi, direttore amministrativo del gli opuscoli del UEF descrivono i suoi piani di sorveglianza in modo più dettagliato. In collaborazione con l'Interpol, la polizia olandese e l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, UNICRI, ha pubblicato consigli, suggerimenti e raccomandazioni sui software di riconoscimento facciale. Il UEF, insieme all'Interpol, ha descritto una serie di procedure consigliate per le autorità di azioni penali che utilizzano la tecnologia di riconoscimento facciale. Naturalmente, questa stessa tecnologia può essere usata anche contro la popolazione, soprattutto contro le persone indignate che non vogliono essere costrette al grande reset e alla pianificata schiavitù totale tramite l'oligarchia finanziaria. Ottavo. I capi della polizia scelti accuratamente sono il braccio esteso della politica. A Berlino, l'autorità di polizia dell'AND sottostà al senato di Berlino per gli interni e lo sport che nel 2018 è passata sotto la responsabilità del senatore degli interni Andreas Geisel. Per il posto di questore il senatore degli interni Geisel ha proposto Barbara Slovic. Il 10 aprile 2018 il Senato ha accettato la nomina di Slovic che è entrata in carica. Così Slovic, in quanto alta funzionaria, è responsabile di tutte le operazioni nella sua area di responsabilità. Sotto la responsabilità di Slovik, recentemente proprio la polizia di Berlino è stata particolarmente brutale contro i manifestanti pacifici che si opponevano alla politica attuale. Nono. L'ex generale nazista ha creato un esercito clandestino. La Guardia di Frontiera, BGS, fu fondata nel 1951 per proteggere il confine nazionale della Germania. In seguito furono assegnati alla Guardia di Frontiera sempre più compiti di polizia e competenze per le indagini penali. Nel 2005 il nome originario fu cambiato in Polizia Federale. Il primo ispettore della Guardia di Frontiera fu l'ex generale nazista Anton Grasser. Nel 1950, su incarico delle potenze vincitrici occidentali, Grasser partecipò a creare un esercito clandestino nella Germania occidentale composto da veterani della Wehrmacht, tedesca e delle SS combattenti. Questo per costituire una controdifesa in caso di invasione sovietica. In Italia esisteva un simile esercito clandestino chiamato Gladio, fondato per lo stesso motivo. Quando l'invasione russa non si concretizzò, in Italia questi combattenti vennero utilizzati per inscenare atti di terrorismo che vennero poi imputati ai comunisti italiani per indebolire la loro influenza politica. Non è ancora stato provato se anche l'esercito clandestino tedesco sia stato utilizzato per simili atti di terrorismo, ma nel corso delle indagini sulla strage di Monaco di Baviera nel 1980, ci furono indizi che portarono a depositi di armi proprio di questo esercito clandestino. Conclusione. La polizia si presenta sempre più come un potere statale al guinzaglio di oscuri burattinai globali. Tuttavia, questa trasmissione non intende in alcun modo esprimere un giudizio definitivo. Non si vuole nemmeno mettere in cattiva luce il simpatico poliziotto del villaggio, né tantomeno la polizia nel suo complesso, come purtroppo accade troppo spesso nei mass media. L'obiettivo è quello di incoraggiare tutti a riflettere e ad osservare in modo differenziato le disfunzioni della polizia e soprattutto a condurre una ricerca giuridica in casi di evidente ingiustizia, perché laddove lo Stato non fa più il suo lavoro di salvaguardare la popolazione sono necessari cittadini vigili, maturi e responsabili.